Ragazzi. Ah. Ho sentito un ah. Ciao ragazzi, sono appena arrivata in provincia di Varese. Sono alla ricerca della Giobia. Giobia è il termine che usano nel Varesotto per indicare una strega. Parliamo di una leggenda molto antica. Praticamente racconta di questa strega eh, che era particolarmente suscettibile, arrabbiata e cattiva negli ultimi giorni di gennaio. Il periodo l'abbiamo azzeccato e l'ultimo giovedì del mese di gennaio questa strega girovagava per le case per poter rapire i bambini e nutrirsi di loro. Sono qua per capire se dietro questa leggenda, dietro a questa storia agghiacciante, si nasconde un fondo di verità. Vi faccio vedere quanti gradi ci sono, quanti gradi segna la mia macchina. il termometro segna meno 5, il bosco dove mi devo addentrare è qua di fianco a me, devo prima oltrepassare dei, dei vialetti, dei sentieri e poi dopo mi addentrerò ancora di più nella, nella boscaglia, spero di non incontrare nessun animale selvatico, questa è la mia paura principale, poi per il resto sono abbastanza tranquilla, dai, andiamo! ragazzi siamo il k2 l'ho acceso e adesso inizio a fare qualche domanda mi hanno parlato di una giobea una strega Vorrei capire se si trova qui. Sei qui? Sono venuta a parlare con te. Vorrei capire se quello che si racconta su di te è vero oppure no. Non so se li sentite, ma io avverto dei rumori, non so se lo telecamere registrate. Però possono essere tranquillamente degli animali. Mi hanno detto che venivi a rapire i bambini. È vero? ti ripeto la domanda, mi hanno raccontato che venivi a rapire dei bambini, è vero? Giovia, ci sei? Giovia, ci sei? Mi hanno detto che venivi a rapire i bambini E che ti nutrivi di loro È vera questa storia o è solo una leggenda? La gente aveva paura di te? Si è illuminato? La gente aveva paura di te? È vero che c'è una strega qui? Giovia, ci sei? Se sì, illumina il K2, per favore. Sono qui solo per parlare con te. Ok, dimmi, è vero che venivi a rapire i bambini? E ti nutrivi di loro? No, io non ci voglio credere. Sei tu, Giovia? Sto comunicando con te? O sei qualche altra entità? Mamma mia, le mani. una strega, è così? Eh. Eri una strega? Inizia a sentirmi un po' d'ansia. Sento dei rumori, ma... Ho appena cambiato la batteria della videocamera perché mi si è scaricata subito e questa è una batteria nuova, l'ho appena comprata neanche 5 7 minuti di registrazione forse mamma mia spero sia caduto un ramo non lo so Però ho appena sentito un rumore sei stata tu a fare questo rumore? facendo la visione Ok. io direi di provare a fare una sessione con Ghostbox ghost box comunque questa puzza di bruciato mi fa pensare alla tradizione che hanno qui nei dintorni, l'ultimo giovedì del mese di gennaio accendono un falò, è un'usanza proprio per scongiurare eh, che la giovia si riavvicini alle loro case e in questo falò bruciano un fantoccio eh, che rappresenta eh, la strega strano perché comunque io sono qui ed è una settimana prima la tradizione di solito è intorno al 28-29 gennaio Sei... sei qui? Chi sei? di bruciato ancora che cos'è questa puzza di bruciato? se già capisco poco di mio figurati stasera con l'ansia che ho la mente Ma perché mi riempiono tutte di parole? <ride> Giovia È vero che venivi qui e rapivi i bambini? Questo è quello che narra la leggenda, ma io vorrei capire se è la verità oppure no. O se eri una semplice donna che faceva paura. da fastidio che ti chiamo strega? Proclamato. Ho sentito un urlo. Spenditi. Mamma mia. Aspettate un attimo. Ok. Un scatto. fatti vedere dove sei fatti vedere Ragazzi, sento dei passi, sento dei passi, ma non vedo nulla. Eppure sono qua vicino. Oh, mio dio, ho visto qualcosa. Ragazzi, mi è volato il faro Devo tornare indietro a prenderlo Sicuramente da questa indagine Non ho elementi per poter dire Che la leggenda sia fondata su fatti realmente caduti Ma quello che veramente mi fa accapponare la pelle È avere il dubbio Avere il dubbio che ci fosse qualcos'altro di vivo Con me in quel bosco I passi erano reali Qualcosa si muoveva davanti ai miei occhi mi è sembrato di vedere una sagoma. Che cosa fosse? Non lo so. Animale? Probabile. Una persona? Ma mi chiedo, chi starebbe in un bosco a notte fonda con meno 5 gradi oltre me? Ma sicuramente la caccia alla giobbia non finisce qui. scusate mi si è smontata tutta l'attrezzatura direi che l'indagine finisce qui e ci vediamo alla prossima ragazzi se vi è piaciuto il video mettete un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale e io torno a casa sto gelando